metro all'italiano. C'è sempre un tentativo. Scopri un po' diversi. Perché sai questo tentativo? Ci volare le paure, incontrando te come fiori che si lasciano cadere, io mi sento ancora fragile, e l'anima c'è la Immaginare gli ostacoli che troverò, qualche apposta per trovare lo spazio che diventerò, ed invento sempre questa mia realtà, fino a credere che mi do le essenza senza, che mi sembra di cercare sempre la mia nostalgia, lei da sola mi risolve presto la fantasia, e mi accorgo che non ci sei tu, che non c'è mai tempo dal mondo di cercare aspetto questo E a te Questo pianeta ha un senso anche se sono perso mm -hmm. mm -hmm. Grazie Max mm -hmm. planet un senso Même si je suis perdu ici avec toi, cette planète est un sens, même si je suis perdu avec toi, c'est un peu la traduction. Les, la